che c'è? cede chi cede? Ah, mamma, sei da solo? Sì. Sei uomo? Sì. Ti fa piacere parlare con noi? Conosci i nostri nomi? Sì. Puoi scriverceli? Sì. Come mi chiamo io? T E R E S A Giusto. Come si chiama lui? N D. R. O. Alessandro, giusto? La senti come è più veloce di me? Sento. Mm -hmm. È affascinante questa cosa. Vuoi fare una cosa? Sì, sai leggere nel pensiero? io penso a una parola semplice scrivimi la parola che penso C E F stop, stop, riproviamo l'iniziale era giusta mm radicalmente più volte C E F S Ho pensato a casa. Uh, penso a una parola? Mm -hmm. Oh, Dio, Hai pensato a Dio, mm -hmm. davvero? Sì, a mamma, ma prova a cercare col cellulare, la mamma che cos'è? Cosa ti dice? Una sorta di demone femminile. È la divoratrice dei morti, colei cui, ven colei cui vengono gettate in pasto le anime di coloro che dopo la cerimonia della psicostasia sono giudicati irrimediabilmente colpevoli. Però detto che era un maschio, un uomo. Mm -hmm. mm. Ah mamma, sei un demone? sei un demone rispondi sì o no sei un demone E? N E Bene, questa è la seconda volta che lo dice bene È una cosa positiva o negativa? Sarebbe positiva se fosse vero Quindi una sorta di... Vuole in qualche modo rendersi simpatico? Vuoi che ci fidiamo di te? Eh? Rispondi sì o no? Sì, a ah, mamma ci sei ancora T ho sentito un tonfo che mm. ancora più forte sì. facciamo un gioco di box a ah, mamma ci sei ancora Possiamo chiudere la seduta? Sì. Di solito le entità manigne o demoni uh, fanno fatica a chiudere la sessione di tavola. Cercano sempre di intrattenerti. Questo è nella, nel generale Parlando generalmente Invece Fino adesso Ogni volta che abbiamo chiesto di, di, chiedere, di chiudere la seduta C'è sempre questa è la seconda volta che ci dice di sì Terza volta Terza volta che ci dice di sì Quindi è molto uh, accondiscendente E non so se questo sia un trucco oppure no Trattandosi di demone a meno che poi bisogna mettere tutto in discussione e dire... Ma i demoni sono davvero così o sono altro? Forse è un argomento un po' troppo per logica, per razionalità. Sì. Ipotizziamo che sia veramente eh, uno spirito quello con cui siamo entrati in contatto, che questo spirito sia quello chiamato demone. A mamma. a mamma, se queste ipotesi sono giuste stiamo parlando con un demone che nella cultura nostra è considerato comunque il male, quindi esatto. da questo punto di vista se qualcuno di maligno è buono con noi probabilmente è perché ha un secondo scopo, quindi probabilmente vuole in qualche modo eh, una trappola, come dici tu, un trucco questo è nella okay. cultura, nella nostra cultura esatto però, eh, come molti di voi sanno esistono comunque altre semplici, modi di vedere le cose semplici teorie, per cui eh, c'è chi staccato da varie credenze eccetera considera i demoni come entità che possono stare dalla parte del bene così come potrebbero stare gli angeli ma è un discorso così difficile da affrontare una mm. platea così vasta di persone che... Eh... si deve andare per gradi per mm. forza mm. ha sensazione il fatto di sapere che sto parlando con qualcuno che dice di essere un demone per quanto sia divertente fare i giochini non mi lascia tranquillo ok? non so se è una suggestione mia per la mia per la mia cultura, per i miei preconcetti che ho. Tua sensazione come stai? Mi sento di, di avere sotto controllo la situazione. Quindi non, non mi sento agitata, non mi sento... Quella sensazione di fastidio che ho avuto all'inizio non ce l'ho più, ok? No. Okay. Forse perché anche l'atteggiamento del procedimento è stato soft. Di certo non ci ha avuto spaventare. Esatto. Okay. Sì, ci sono stati dei rumori, sì. eh, però la nostra mente cerca sempre la, la spiegazione razionale, no? Quindi noi adesso siamo nel dubbio che questi rumori fossero paranormali. Sì. Ok? Abbiamo l'altra faccia della medaglia dove possiamo dire che forse questi rumori sono, dati, abitiamo in un condominio, quindi e quindi siamo nella normalità ancora, non, non ci sono state grandi manifestazioni e quindi diciamo che la mia mente è un po' pacata no? da questa situazione e che mi dice ancora stai tranquilla e stai serena anche il fatto dell'approccio con la tavola adesso è un po' di volte che la facciamo e quindi quella sensazione di agitazione di agitazione sì. iniziale non, non c'è più certo, sono le solite domande che incuriosiscono perché certo si è che rimane, perché? Eh, ti rimane sempre quell'etichetta no? di quando tu vai a fare una domanda e la planchetta si muove non sei tu a spostarla e ti dà delle risposte precise ha scritto per intero il mio nome eh, ma io sa che è lungo, che è lungo. Mm -hmm. ci fa pensare che non abbia tre anni ci fa pensare a un'ipotesi del 3 numero 3 come simbolo della trinità e rimane quel mistero ecco rimane ancora quel mistero del perché si muove la trancetta resta un grosso punto di domanda e se poi è veramente l'al di là, che al di là? Un'altra dimensione? Nuoto, e... ci ha detto nuota. A mamma detto che nuoto, nuoto. Dove, dove ti trovi? Nuoto. È nell'acqua, sì. Noi di certo un al di là non ce, lo, non ce lo saremmo mai immaginato, per la nostra cultura non, non avremmo mai pensato... All'acqua. All Dal momento in cui io pongo la domanda dove ti trovi, mi aspetto una risposta, non lo so, tipo inferno, paradiso, eh, davanti, dietro, qua, eh, di qua, là, qua, di là, lontano, vicino. Ma non mi sarei mai aspettato nuoto. Tu te lo saresti mai aspettato? No, no, no. Quindi anche quello funge da, come parametro per poter capire come funziona una tavola. Perché una delle spiegazioni razionali date è che tu mentalmente già pensi alla risposta e che il tuo cervello in qualche modo ti porta a, ehm, a scrivere quella, quella risposta. Da qua capiamo che non è così. Almeno io personalmente dico no. E esatto, se non è così. Esatto. Perché nuoto è una parola che noi... Mm, io personalmente non Mania mi aspettavo di dare, Alessandro non si aspettava di dare In questo contesto non c'entrava nulla. nulla Quindi in questo contesto io dico che, non, è, che non, non si anticipa nulla Dai proviamo a fare una sessione con Ghost Box Esatto, la tavola si dice sia uno strumento per entrare in contatto col paranormale Vediamo a questo punto se abbiamo tirato qualcosa puoi dire il tuo nome per favore? Metto aereo? Sì. Spengo. Se ci senti ci puoi dire il tuo nome, per favore? sui prodotti rispondili con un sì riesci a sentirci Lo devi puoi dire il mio nome Qualcuno che riesce a comunicare con noi con questo strumento? Tu c'è qui? della tavola? Sì o no? No, sì. Ah, sì? Questa voce? Ma è qui? Dio. Dio. un sacco di Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. Dio. C'è la testa? Dio. brutto? Dio. brutto? C'è qualcuno che sta interagendo con Alessandro che sta, che sta prendendo la sua energia Ale ti giuro che ho visto come una, un, un fumo nero passare vicino al divano mi giuro adesso magari quando la faccio io E quando magari brucia un po'... Bene Ale, prendi un po' di... Ed è la seconda volta che Ale subisce questo piccolo effetto collaterale e la finiamo così perché parliamoci chiaramente non è un bel guardare vedere ale vomitare ciao terribili